Questo spot è dedicato a tutti quelli che si mettono alla guida dopo aver bevuto. Questi non sanno niente del loro futuro. Qualcuno di loro potrebbe essere il prossimo premio Nobel, qualcuno il prossimo volto sulle monete di tutto il mondo, qualcun altro lo scopritore della cura contro il cancro. Ma l'alcol forse glielo impedirà. La vita di ognuno è il futuro dell'umanità.